Giovanni Memovia, usare il palazzo della memoria ti sta venendo difficile perché lo stai creando male. Il palazzo della memoria, anche se è una tecnica molto antica di memoria, sta avendo un nuovo successo in questi anni dovuto al fatto che viene diffuso tantissimo come una tecnica straordinaria per studiare grandi quantità di dati. E quindi se la conosci già ti ci vedo a mettere le informazioni che trovi nel libro dentro un tuo ipotetico palazzo nella memoria proprio come viene fatto nei telefilm tipo The Mentalist o Sherlock. Trova però in rete sul Palazzo della Memoria tutorial un po' superficiali che non tengono conto del fatto che prima la tecnica dei loci e poi il Palazzo della Memoria si sono evoluti fra 2500 e 1500 anni fa quando le informazioni da ricordare erano davvero molto poche rispetto a quelle che uno studente universitario deve ricordare durante la propria carriera ma anche per un solo esame in un solo libro. Anche se ho abbandonato il Palazzo della Memoria tanti anni fa perché ho voluto sviluppare dei metodi e delle tecniche molto più veloci e efficienti per studiare comunque voglio darti chiaramente l'idea di cosa è usare il palazzo e soprattutto di come usarlo nella maniera giusta se decidi di farlo insomma voglio dirti la verità su come sarà sui tuoi libri e poi risolvere alcuni problemi molto comuni che vengono lamentati in modo che tu magari possa essere la prima persona che insegnerà a usarlo correttamente ai tuoi amici lo vogliamo vedere subito un esempio pratico ti svelo che anche io come ti dicevo l'ho usato per tanti anni e l'ho usato anche con i miei allievi ho cercato di insegnarlo ma ci siamo scontrati di fronte alle difficoltà che raccontavamo prima anche se lo provavo su tutte le materie e cercavo di farlo funzionare in tutti i modi avevo fatto tutti i corsi e letto tutti i libri possibili rimanevano tre cose la difficoltà nel trovare le immagini corrette una grossa confusione talvolta quando creavo le mie posizioni per le informazioni da ricordare all'interno dei miei loci o delle mie stanze e la difficoltà di trovare abbastanza luoghi dove mettere le immagini le associazioni delle cose da ricordare che si traduceva in una grandissima perdita di tempo insomma mi bloccavo e non riuscivo ad andare avanti non riuscivo a trovare quello che mi serviva nelle mie stanze non riuscivo a associare le informazioni da ricordare a quei pochi loci dove dovevano essere attaccate e le stesse cose succedevano ai miei allievi cosa che mi metteva in estremo imbarazzo immaginiamo per fare un esempio pratico di voler ricordare i primi cinque presidenti della Repubblica Italiana. De Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat. La tecnica base del Palazzo della Memoria dice guarda la tua stanza o una stanza anche immaginata, stabilisci che c'è una porta, un orologio, una libreria, una scrivania e un acquario per esempio. A questi cinque oggetti attacca ciascuno dei cinque presidenti attraverso delle storielle che fanno ricorso a delle immagini molto creative, simpatiche, talvolta anche un po' troppo elaborate. Quindi prende i nomi dei cinque presidenti e li trasforma appunto in qualcosa di simpatico. De Nicola diventa il nostro amico Nicola e Inaudi diventa il logo della macchina dell'Audi. Gronchi suona un po' come granchi, eh, segni come dei disegni su dei fogli e saragat come il pesce il sarago. A quel punto la tecnica del palazzo della Maria, semplicemente ti richiede di creare delle storielle per attaccare ciascuno di questi oggetti di queste immagini a ciascuno dei luoghi dei pezzi di arredamento in questo caso che hai trovato dentro la stanza e quindi per esempio vedi il tuo amico nicola che entra dalla porta l'orologio che diventa rotondo che diventa come il logo dell'audi la libreria che è piena di granchi il tavolo, la scrivania che è piena di disegni e infine nell'acquario anziché i pesciolini piccoli c'è un grosso sarago. Ok, è anche carino perché in effetti in questo momento ricordi i primi cinque presidenti della Repubblica Italiana però nota che su un libro intanto costruire questo sistema così elaborato diventa molto difficile perché la quantità di dati da ricordare all'interno di un solo capitolo è gigantesca e quindi è vero che leghiamo le informazioni nuove ha delle cose che già conosciamo che è uno dei procedimenti fondamentali con cui la nostra memoria ricorda ma è anche vero che all'interno di una casa di una stanza le cose da ricordare sono tantissime una tecnica del genere potrebbe andare bene al limite per ricordare forse l'indice del libro siccome a un certo punto anche io ho trovato questa tecnica del palazzo della memoria un po' come un inganno ho deciso di migliorarla il che è stato molto stimolante sia per me che per i miei allievi avevo scoperto un autore piuttosto autorevole in campo di tecniche di memoria che si chiama Errol e dai suoi libri avevamo tirato fuori quello che si chiama peg system, il sistema delle mollette. In pratica eh, in questo modo il palazzo della memoria viene modificato perché a ogni elemento della stanza anziché associare una sola immagine, un solo oggetto, una sola informazione, ne possiamo associare più di uno in catena. Per fare un esempio, prima associavamo ciascun presidente della repubblica a un luogo della stanza, adesso invece prendiamo esclusivamente la porta e diciamo che il nostro amico Nicola entra dalla porta magari guidando una grossa Audi che però al suo interno è piena di granchi e questi granchi fanno dei disegni con i loro pennarelli all'interno della macchina ma a un certo punto in uno di questi disegni scorgiamo che c'è un grosso sarago disegnato. Vedi che in questo caso abbiamo utilizzato uno solo dei loci in questo caso la porta all'interno della nostra stanza nel palazzo della memoria e ci Abbiamo associato una catena di informazioni da ricordare che può essere anche abbastanza utile perché in questo modo gli altri loci della stanza della casa del palazzo restano liberi e ci si possono attaccare altre cose altre informazioni importanti se non fosse che una tecnica del genere come dicevamo è molto laboriosa un po per trovare i loci giusti un po per trovare le immagini le trasformazioni giuste per ricordarci in questo caso i presidenti della repubblica ma comunque tutte le informazioni all'interno del libro è un lavoraccio tanto che alcuni adottano l'idea di sovrascrivere i loci quindi utilizzano nuove informazioni su luoghi su oggetti della stanza e del proprio palazzo che sono quelli vecchi e quindi fanno una gran confusione altri costruiscono interi palazzi con centinaia di stanze e centinaia di oggetti e addirittura se le inventano come nel film inception insomma ne risulta una grossa confusione che a mio parere è anche un'enorme imperfezione della tecnica del Memory Palace. Ma ripetiamolo questo, non è un tuo problema, non è dovuto alla tua incapacità perché potresti finire a pensare questo, eh, abbiamo detto poco fa che la tecnica del Palazzo della Memoria è nata sotto forma di tecnica dei Loci 2500 anni fa e poi è stata rivisitata proprio come Palazzo della Memoria nel 1500 da Matteo Ricci. Quindi non sei tu incapace o fallimentare e che le cose da ricordare al tempo nel 1500 erano molte molte meno di quante ne dobbiamo ricordare adesso all'interno di un esame ed è per questo che il palazzo della memoria viene usato all'interno di campionati di memoria adesso per ricordare numeri casuali, liste di parole, mazzi di carte, ma non certo per studiare. Questo non è del tutto vero, alcuni studenti si impegnano moltissimo per usare il palazzo della memoria sui propri libri eh, però io ho voluto abbandonarlo proprio perché volevo dare ai miei studenti quello che io avevo già fatto come percorso quindi io avevo già fatto degli errori e ho voluto dare loro dei metodi più funzionali più intuitivi e anche molto più veloci eh, che non facessero i miei stessi errori nell'uso per esempio del palazzo della memoria per evitare loro di sprecare tempo e soldi ma anche evitare quel senso di sconfitta e di inganno che si ha quando una tecnica un metodo in cui riponi enormi aspettative poi alla fine non funziona e ti dai la colpa perché pensi che sei tu che non sei stato capace di farla funzionare. Lo usano in tanti? Sì, ma con che garanzie? Funziona sempre e su tutto? Quanto impiegano a usarlo? E per quanti esami riescono a usarlo? Perché una cosa è riuscire a usarlo per un esame solo e poi vedere che cosa succede nei successivi quando il cervello si affatica moltissimo all'idea di ricostruire un nuovo palazzo pieno di immagini, associazioni e storielle e poi io dico sempre funziona, funziona per chi? per te? qual è il tuo stile di apprendimento? come studi generalmente? come ti piace studiare? sei una persona molto visiva che riesce a creare delle immagini o hai bisogno invece di essere più in movimento o più uditiva e quindi hai bisogno di sentire le cose, di parlare o di scriverle o di muoverti nell'ambiente per ricordarle non tutti funzionano per immagini e ci sono ragazzi e ragazze che prendono voti strabilianti e studiano in pochissimo tempo sono geniali senza usare palazzi della memoria e altre tecniche beh quello che è successo a me e ai miei allievi è che prima studiavamo una pagina in 10-15 minuti e poi siamo riusciti a scendere sotto i 5 minuti una pagina importante ricca di informazioni da ricordare prima avevamo difficoltà a trovare loci immagini come raccontavamo prima e poi ci siamo spostati verso metodi molto più flessibili veloci e più lisci che scorrevano più facilmente sul libro e per cui non avevamo bisogno né di scrivere né di creare palazzi ma potevamo appunto usare esclusivamente il libro o i nostri appunti per studiare comunque complimenti perché se sei approdato a questo video vuol dire che non hai fatto la parte della vittima non ti sei scoraggiato o scoraggiata e ti sei incaponito nel far funzionare una tecnica in cui hai riposto delle esperienze e in cui credi spero di averti dato una visione più ampia di come anche una tecnica di memoria anche se io non le amo può essere utilizzata adattata alle tue esigenze di apprendimento e alle materie che stai studiando iscriviti al canale perché ci saranno tante puntate dedicate a correggere gli errori nello studio nei metodi tradizionali e anche in quelli eh, un po innovativi e ci vediamo nella prossima puntata lasciami qui sotto nei commenti delle indicazioni su quali sono gli argomenti, i metodi, le tecniche che secondo te sono da correggere perché non danno i risultati sperati. Alla prossima!